1943. Teheran, Roosevelt, Churchill e Stalin pianificano la fase finale della guerra. 1954. Muore Enrico Fermi. 1520. Tre navi al comando di Magellano raggiungono l'oceano Pacifico. Commenta il Fatto del Giorno Sandro Neri, direttore di Il Giorno. Oggi parliamo della sentenza del processo per il delitto Tobagi.